<ride> mm, mm, mm. ah. Ti vede l'immagine, <ride> bellissima E la Federica mi ha mandato un quiz Buongiorno, sono Manuel, alias Gordon e lo spaventapasseri Speriamo mi qualcuno che mi piace, se no vi denuncio tutti Anzi, solo tu Federica, perché te lo meriti. Andiamo avanti Si è presa quel pizzico di sbatta per mettere l'emoji di una matita all'inizio del titolo mi piace, mi piace. Facciamolo, Rise of the Villains quiz. Siamo pronti a cominciare questo quiz? Cominciamo. A quale personaggio somigli di più? Sei un villain o fai parte del GCPD? Questa cosa mi mette ansia. Zanzan. Zan. Come ti descriverebbero i tuoi amici? Quello simpatico del gruppo? No. Quello simpatico, non penso proprio. Dai, non sono strani io. Aiuto, non lo so. Indubbiamente quello timido. Perché non c'è mai la risposta, dovrebbero dirlo loro? Precisamente non ci sei sempre, ma quando ci sei ti fai notare. Quando ci sei, ti fai notare, anche se timido, secondo me. Quali amici? Quali amici? No, vabbè, siamo esagerati, questa storia del quadro. Quali amici? Quali amici? Ora sono indecisa, accidenti. Sto scherzando, non è vero. Quali amici? <ride> Alla fine si fa sempre quello che dici tu. Quello simpatico, no? Quello Emanuele. Quello simpatico del gruppo, ovviamente. <ride> Quello strano, penso di essere strana. Sono indeciso tra quello a cui va tutto bene e timido. Mi descriverebbero forse quello strano. Impulsivo. Eh, no. Quello a cui va tutto bene. Alla fine si fa sempre quello che dici tu. Il leader. Um, anche se sono la regista di questo corpo, direi proprio di no. Il leader. Ecco, questa è la risposta che mi serve Io sono il leader del gruppo. O oh no, Shire. chi è il leader secondo te? Io. Direi leader, ma non perché sono un capo branco, ma perché sono una mamma o un papà, dipende. Ha! Quello strano. Impossibile. Se sei nei guai, come risolvi la situazione? Pensiamo quando sono nei guai. Oh, ragazzi, sarà perché c'entra con la testa e io faccio associazione mentale col football, ma direi Jay. Mi ci butto di testa a costo di farmi male. Ecco, anche questa non è una cattiva risposta Vado distinto, palesemente vado distinto Un modo lo trovo sempre Un modo lo trovo sempre per non risolverla <ride> Io ci sguazzo dai guai Di solito cerco di tenermela alla cara dei guai Solo che poi mi ci ficco lo stesso Ho un sacco di fortuna con l'acciglio Non ascolto nessuno e agisco come meglio credo Perché sono stupido <ride> Non ascolto nessuno e agisco come meglio credo Non ascolto nessuno e agisco come meglio credo Beh, di solito sono quella che chiamano per risolvere i problemi. <ride> That's me. Sono la persona che chiamano per risolvere i problemi degli altri. E eh niente, io sono Mr. Wolf. Risolvo problemi. Però non so risolvere i miei. <ride> Penso sempre prima di agire. È la cosa migliore. Domanda numero 3. Sei un animale? Oh, ma sono io e c'è Teo. Oh, mia amicetta. Gatto. Cane gatto. Quello stavo cercando. Cane. Cane tutta la vita. Renna. Chi è che ha risposto renna? Ultimamente c'è una pista per i serpenti, quindi serpente, anche se li E Il cane. Si vede? Sono molto offesa che non ci siano le lontre, perché è il mio animale preferito. A parte gli animali domestici, c'è la volpe. <ride> Pipistrello, non so perché mi piace. Più. Prenderei il pipistrello così nel dubbio Anche perché un po' mi sembra il più giusto Vista la situazione Gatto o la volpe? Devo dire giraffa Dato l'altezza devo dire giraffa Beh gatto Ti reputi romantico <ride> Come tu che Giulia ha risposto <ride> <ride> <ride> Beh no vabbè dipende E su questo Non credo nell'amore sì, colgo sempre l'occasione per fare qualcosa di carino per il mio partner. Sì, anche se... Nessuno capisce le mie battute, voglio andare con quella. <ride> oh no! Manuel, se non metterei questa, mi riterrò personalmente offesa. Eh sì, anche se nessuno capisce le mie battute. Risponderei sì, ma spesso il mio romanticismo viene interpretato male. Poveri. Tipo un gatto che ti porta i topi morti. La risposta che preferisco è la risata. Non ho tempo per queste cose. Sì, ma devi essere davvero speciale per me. Perché altrimenti no. Mi dà anche un po' fastidio. Ma io ho tempo per essere romantica, no? C'è troppa roba da fare. Quindi non ho tempo per queste cose. Ma io mi reputo abbastanza romantico. Io sono romantica. Colgo l'occasione, insomma, per fare sempre qualcosa di carino. Colgo sempre l'occasione per fare dei pensierini. Per te la famiglia è importante? Ti vede l'immagine? Bellissima. Guarda, guarda. Bene, bene. B, i miei amici sono la mia famiglia. La domanda è: mi sta facendo un video non posso rispondere così? Biologica o famiglia che ti scegli? La famiglia prima di tutto. Ecco, appunto. I miei amici sono la mia famiglia. Li venderei. Ecco. Li venderei tutti al mercato nero se ne avessi l'occasione. Ok. <ride> mia sorella, sì. Sto scherzando. Magari. Se qualcuno di voi ha scritto una cosa del genere voglio che mi porti al mercato nero perché va bene. Ah, sì ucciderei la mia famiglia, ucciderei per la mia famiglia. Oggi le ecco proprio male. Non ho una famiglia. Batman, is that you? Non ho una famiglia. Ah, e l'accendiamo, che è sì sempre. Sì sempre, ovvio. Non leggo neanche le altre risposte. Sì, la mia, la mia famiglia prima di tutto Sì, sempre La mia famiglia sono i miei colleghi Oh mio Dio, calmati Gordon E come ultima risposta mm. Fede, io voglio sapere Se qualcuno risponde mm. Per favore mm. Mm. Ho scelto In caso non fosse chiaro La mia famiglia prima di tutto Sì, ucciderei per la mia famiglia A volte ucciderei anche la mia famiglia stessa Però ucciderei per la mia famiglia Sono fastidiosi ma sono per sempre la mia famiglia Ah no, mia mamma guarda questo video e eh, si sì, ucciderei per la mia famiglia. Sono fastidiosi, ma sono per sempre la mia famiglia. Cosa fai quando sei giù di morale? Uccido qualcuno? No. Uh. Piango nel letto, rannicchiata, tutto il giorno. Trovo un aspetto divertente, no? <ride> Guardo Rise of the Villains. Uh, non c'è come risposta. Faccio una passeggiata, non esco mai di casa. Ballo, mangio, disegno, dovrebbe essere un'esposta unica. Ballo questo forse perché insegno ballo mm, Faccio quiz come questo Sono indecisa tra prendo una pizza Prendo una pizza Adesso si è creato quel mistico maleficio per cui ho voglia di pizza Mangio ma anche questo Piango un po' ma poi mi rimetto in sesto e il ballare perché sono tutte cose che faccio Disegno, dai, ultimamente disegno Pulisco le mie armi e ne ho parecchie E se facessi tutte queste cose? Che io faccio tutte queste cose assieme Eccetto pulire le armi che non ho Non ho armi, mi dispiace, non ho porto d'aria Troppo l'aspetto divertente mentre faccio Quiz Noi, Quiz no, è l'unica cosa che probabilmente non faccio Pulisco le mie armi bisogna sempre lavarsi le mani Passo il tempo con il mio animale domestico che è il mio amico e mangiamo la pizza mentre balliamo e tanto piango, quello piango sempre Di cuore ballo Mi piace cantare, questo non c'è Bravo questo testo l'ho creato nell'ottobre del 2020, non mi ricordo le risposte a cosa occorre, cioè alcune sono evidenti Non ho una famiglia Altre non mi ricordo assolutamente che cosa siano ma sto rispondendo con sincerità Non c'è il cane, dove sono letto il cane? Sono stupido Io faccio tutte e due le cose, passo del tempo con il mio animale mentre mangio mm, Passare del tempo col mio animale domestico perché io la mia gatta la amo, diapositiva della mia gatta come vedete, il mio animale domestico è sempre con me. Passo del tempo con il mio animale domestico che non ho. Dov'è? Qua. Dov'è? Quello col cane. Trovo un aspetto divertente anche nelle piccole cose. Ah, qua, animale domestico. <ride> non so più leggere. Piango un po', ma poi mi rimetti in sesto. Eh, passo del tempo con il mio animale. Eh, animale, ascoltate. Animale. Ma che c***o ho oggi nel cervello? Mangio. Vado più per il mangiare Tra tutto questo direi pulisco le mie armi No scherzo Trovo un aspetto divertente anche nelle piccole cose E sono serio Trovo un aspetto divertente anche nelle piccole cose Ti piace la vita d'ufficio? Che foto del cacchio Ma sono io stesa su un tavolo Ehi Certo Assolutamente sì Assolutamente no Io vado ancora a scuola, Non sono un lavoratore No, sono troppo creativo per queste cose. Io ho scelto un lavoro dinamico che non comprende l'ufficio. Se avessi una vita d'ufficio. Stando scherzando? No, sono troppo creativo per questi casi. No, sono troppo creativo per queste cose. Questo sì. Sono troppo per aria per una vita sfruttaria d'ufficio. Vedete, vedete, vedete. Non ne vado. No, sono troppo creativa per questo. Sono... creativa mi sveglio anche prima di essere lì prima. <ride> Io prima di tutto. Dai, se fa parte del mio lavoro non mi dispiace. Io credo spero e mi auguro di essere creativa, però sono anche dell'idea che la pre-produzione e la post produzione siano molto importanti. Starei scherzando, spero. E questo lo seleziono, senza leggere altro. La risposta però che darò in un futuro prossimo sarà la... starà scherzando, spero. Se per ufficio intendi camera mia, sì, bella questa risposta, mi piace. Se per ufficio intendi camera mia, sì, perché questo è letteralmente un ufficio, questo è un Fa parte del mio lavoro, io mi trovo bene nel mio ufficio. Non mi dispiace. Riusciresti a sopravvivere a un apocalisse zombie? Ehi, non scherziamo. Ma sono sempre io che picchio cose. Sì, senza leggere le risposte, sì. Però leggiamo le risposte. River, tu ci riusciresti? Se mai ce ne dovesse essere una, io mi chiudo nel mio bunker segreto e non esco più, vado nella Batcaverna comunque. Non lo so, non lo so. Sì, mi scambierebbero per uno di loro. Sì, senza trucco è sicuro. Sì, la mattina sì. Sì, ma prima li apro in due. Sì, li apro in due. E spezzo in due. Ecco, questa risposta mi piace molto. Poi adesso che so picchiare forte, ho picchiato. Inciamperei e morirei. Sono perfetta per una popcornisè zombie. Per gli zombie. K e la accendiamo. Sono indistruttibile. Sono indistruttibile. Ho trovato la mia risposta. Io sono indistruttibile. Sì, li guarderei dall'alto sicuro. Mi piacerebbe pensare questa cosa. Assolutamente sì, e mi divertirei anche. Come Sean of the Dead. Mi divertirei pure, non cado proprio. Quando troverei qualcuno che lì fuori fa tutto per me, esatto. Ah no, che li fa fuori per me. Non ce n'è una abbastanza catastrofica per quanto male io morirei in un'apocalisse zombie Quindi diciamo soltanto, ma se non so nemmeno lasciarmi le scarpe Anche se io comunque vi confermo che so allacciarmi le scarpe Non so lasciarmi le scarpe, no scherzo, ho imparato qualche anno fa Se meno lasciarmi le scarpe è la più divertente Sì, meglio non pensarci esatto Sì, non ho mai avuto dubbi a riguardo Direi assolutamente sì, mi divertirei pure sì, perché avrebbero paura loro, lui. Lee, <ride> avrebbero paura. Avrebbero paura loro di me, quindi non riuscirebbero nemmeno ad avvicinarsi, of course. Ho sempre pensato di riuscire a sopravvivere per il semplice fatto che tanto li metto sotto con la macchina e mi divertirei un sacco ad ucciderli. Non riuscirebbero nemmeno ad avvicinarsi a me. Se dovessi scegliere tra i villans e i GCPD, cosa sceglieresti? Ciao, dobbiamo davvero farcela questa domanda? Palesemente i villans, perché anche se sono Villains sono uniti capisco le loro motivazioni sceglierei tutte perché sono i miei figli se dovessi tirarmi fuori da questo aspetto tecnico e fossi una persona esterna a tutto ciò scelgo la libertà e nessuno di voi darmela. se c'è cioè, nel cibo per me è indifferente <ride> uh. villains troppo drammi del GCPD allora, no no, sono un villains del cuore devo dire villains villains se rispondo solo così sto bene dove sto? GCPD immaginami mentre lo urlo Manuel questa è per te Voglio che mi mandi un messaggio proprio in privato mentre lo leggi GCPD! GCPD! Sceglierei anche la polizia Sicuramente Così posso uccidere Gordon GCPD! No scherzi a parte Preferisco agire da solo Preferisco agire da solo Ma preferisco agire da solo Preferisco agire da solo io sono troppo buona per far parte dei cattivi Magari non sto bene dove sto Mi dissocio My dream villains! Cosa faresti se qualcuno dovesse fare del male alla persona che ami? Oh my god Lo <ride> oh, uccido palesemente Cioè no, no. Ah! Lo uccido <ride> Dovrei trovarmi nella situazione Lo uccido <ride> Non leggo neanche le altre Scatenare una bella bocca in mezzo Probabilmente sì Vorrei evitare di ottenere il carcere così giovane. Farei di tutto per rovinargli la vita, subdolamente anche. Farei tutto per ottenere la mia vendetta, se proprio vogliamo essere drammatici. Guarda, non arriverei a tanto solo perché appunto sono buona. Lo uccido. È più forte di me. Uh, vabbè. Lo farei sembrare un incidente. Se morire diventa fare un infarto, direi combatterei fino allo sfinimento a costo di morire. Slash fare un infarto. Mi esploderebbe un capillare nell'occhio e andrei in giro per una settimana con un occhio rosso. Catenerei la bella che in me. Sì. Credi nell'amicizia? You got a friend in me. Ho pochi amici fidati. Sì, ho pochi amici ma preziosi. Di alcuni siete voi. Ho pochi amici fidati. Dire che ho pochi amici fidati. Credo nella gente che rimane nel momento del bisogno, perché sono i momenti in cui capisci chi c'è davvero. Sono tutti bravissimi a parlare, ma nel momento del bisogno ci sono le persone che contano. Credo nella gente che rimane nel momento del bisogno. Ah sì, farei tutto per aiutare un amico. Sì, amici preziosi. Sì, amici preziosi in realtà. Sì, anche se in passato ho commesso degli errori, perché tutti sbagliamo, no? <ride> sì, anche se in passato ho commesso degli errori. Sì, farei di tutto per aiutare un amico. Ah! C'è la mia foto! Io Gordi. Saresti capace di combattere contro il nemico? Ovviamente una donna dalle delle risorse io. Più che combattere, farlo piangere. Che non so. Qui sappiate che darò la risposta ovviamente più power di tutte, anche se non la penso che sia chiaro. Barando <ride> sì. <ride> No, ma se serve a di difendere chi amo, sì. Io sono una patata, io non combatto veramente, ragazzi. Sono sempre pronto. Ho mille risorse, quindi sì. Sì, ho mille risorse, cioè nel senso combattere sono capace, cioè almeno fare appugni. Non sono atletica quanto Angelica, forse una volta. <ride> io ho solo 30 anni, parlo come se ne avessi 80. Eh... <ride> va bene, va bene, Fede. No, ma se serve a difendere chi amo, sì. Molto neutrale e puro come comportamento, penso. Sono sempre pronto. Sì, dai. Sì, dai. È difficile questo quiz. Onestamente, no. Ma se sono costretta, allora non vedo alternative. Non oh, vedo alternative. È quella la risposta Batman? Mm, non lo so. Mm, sì, ho mille risorse. Sarebbe mi alleno da una vita. Ma come ho promesso all'inizio della domanda, risponderò. Sono sempre pronto! Scegli un posto. Un museo. Dovunque ci sia chi amo. Ah! Siamo romantici di sto qui. Sono... Tutto bene, Circo. Circo. No, non è quella risposta Batman. No. Ah, no, Batcaverna. Può è la mano di Circo. Io rispondo Batcaverna, ma perché ci ho sempre pensato alla Batcaverna? Davvero, ragazzi, ve lo giuro. Non sto scherzando. Perché non c'è Hogwarts? Mm? Batcaverna. Mm. È una tentazione, ma direi un posto abbandonato da esplorare. Pizzeria, pizzeria. Casa no. Sono rimasti troppo a casa, io non ce la faccio questo, vedo vedo i draghi, sento le voci. Il mio posto è la Batcaverna. Mi dispiace mamma, io mi trasferirò lì. Anzi, casa. Sono sempre a casa. Quindi preferisco stare. Casa. Anche se casa sta cadendo a pezzi, rimani sempre a casa. Qui siamo indecisi tra la pizzeria e un hotel a 5 stelle L'hotel a 5 stelle la pizza ce l'ha Sono una persona da posto abbandonato da esplorare Per quello abbiamo girato il primo modello perché abbiamo esplorato quel posto abbandonato e, e abbiamo deciso di girarci qualcosa Un posto abbandonato da esplorare Lì sono i posti più divertenti Come il manicomio, quello era divertente Quello era un bel posto Secondo voi? Non ve lo dico no. Fammi fare una cosa Perché ora mi prenderete in giro tutti Ma io rispondevo... Andando avanti, stasso a cliccare la risposta davvero. E me ne sono accorto. lo rifaccio velocissimo. 3.28 am, 3 28 Three weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. Ok, fatto. Domanda 14. Non è successo niente. Sai mantenere un segreto? Io mi faccio molto gli affari miei. <ride> ok. Dipende, se va a danneggiare qualcuno. No. La prima è una risata. Oh, oh, oh, vabbè. Palesemente, perché io ho i miei. Quindi... Eh sì, visto che ne ho anche io di segreti. Ne, ne ho parecchi. Sono io quello con i segreti. Sì, me li porto nella tomba. No, non lo faccio apposta, sono cazzate! Se lo dici lo fai apposta, lo dici apposta, non è che lo dici apposta. Sì, anche quelli che non dovrei tenermi per me. Tendenzialmente sì, sono a tenere un segreto, ma se va a danneggiare qualcuno a cui tengo no. Sì, mi sa che dipende da chi me lo rivela. Mmm, dipende da chi me lo rivela. Dipende da chi me lo rivela, diciamo così. Generalmente non dico le cose degli altri sono importanti soprattutto scegli un'arma mm. oh. Oh. Mm. sono io l'arma <coughs> maniera di grandezza scegli un'arma River qualsiasi cosa mi capiti io la tiro eh funziona così qualsiasi cosa mi capiti a tiro bella <ride> non so un'arancia una mela tutto può diventare un'arma Odio le armi Mi fanno schifo Le odio Pistola, mani Quello che serve Ok già Ho visto che non c'è una katana è quel che stiamo cercando e Mi servono le armi Darò una risposta alla Bullock Che è l'H Ma per forza Non possiamo Che ne so Andare a mangiare un po' di sushi Io sono sempre disponibile per il sushi Io risponderei questa lo stesso Però non sarebbe reale Ma voglio tanto il sushi Giusto, ti penso Quella è da leggere <ride> Ma per forza Non possiamo Che ne so Andare a mangiarci un po' di sushi <ride> Sushi uh, Sushi Vegano Ma Ho una bella collezione Dipende dall'occasione Andrei sulla pistola Però vabbè In realtà qualsiasi cosa va bene Quindi pistola Mani Quello che serve Un bastone Un bastone a caso In realtà pistola Mani Quello che serve Tutto ciò che È un'arma Non mi sto fare tutto ai sicari no io direi non mi sporco le mani pensi di poter sopravvivere in questa serie assolutamente sì <ride> no me ne vado me ne vado hai dei dubbi Che senti no povero mi dispiace che sia Beh, che domande. Sì. proprio secco, sicuro. Ma la mia morte sarà spettacolare. Non fai pure di micette. Beh, siamo arrivati a questo capitolo, no? Cioè, una manina alzata sul poter sopravvivere? Uh, uh no? Non vi dico cosa, seleziono. Lo scoprirete solo. Madonna, sì. Mettete una, una musichetta sotto queste risposte perché è troppo figo. Forse no, ma se dovessi morire, sarà per una giusta causa. Troppo figa, sta risposta. Davvero. In realtà devo sopravvivere, se no Gotham crolla. Spoiler sì. A stento tan tan tan. Ho le mie armi nascoste. Ma allora, se dovessi ragionare come il mio personaggio, andiamo avanti. Ragiono da Federica, quindi ragiono da Anna. Direi sì, ho le mie armi nascoste. Io lo intendo in senso figurato. Armi tipo il cervello, i miei metodi, le mie cose, sì. Forse questa, forse no. Dovessi se dovessi morire sarà una per una giusta causa. Probabilmente no. Eh, probabilmente no. Ma la mia morte sarà spettacolare. Eh? Oh, oh, oh, siamo alla fine! Dopo questa risposta mi dice invia. E quiz completato. Emo? <ride> Vediamo cosa esce. Era l'ultima domanda. Oh, è finito. <ride> Siamo pronti? Oh. Oh. Mm. Vediamo il risultato finale. Vediamo chi sono. Sono lo spaventapasseri. <ride> Sei lo spaventapasseri. Diciamo che... Star, eh? <ride> no, eh. Okay, sono lo spaventa pasta, li vedi in poter. Sei Zatanna? Se vi faccio uno sguardo misterioso? Mi è piaciuto uno sguardo misterioso? <ride> Scherzo. Sono Harley Quinn. Bella storia. Chissà, Giulio, è venuta fuori. Se lei viene fuori enigmista, top. Però non viene, sono sicuro che non viene. Oh, ma sono io! Look, it's me. Oh, God. Sono Harley Quinn Ma com'è possibile? Sono Harley Quinn Vero? E' più riso Pazzo sei pazzo mm. Chissà chi è che viene in ingmista Nel il cast Sei l'ingmista Sei James Gordon Quello sono io Sono Catwoman allora Catwoman sei Batman, Bruce Wayne. Sono io, qualsiasi cosa faccia mi dispiace. Amo questo quiz, adesso lo rifarò 600 volte con 600 risposte diverse perché voglio vedere cosa, cosa viene fuori. Vabbè ragazzi, ditemi voi adesso. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Quello sono io. Corri! Arley forever. Arley's out. Io auguro a tutti un buon anno e se volete fare questo test, scoprire chi siete, i link sono qui sotto. Non dimenticate di seguirci.